Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio uh, presentare una pia piattaforma di apprendimento che si chiama WeSchool. Uh, WeSchool è una piattaforma per la creazione di uh, lezioni interattive e un aggregatore di uh, contenuti utili per la didattica permette di coinvolgere i propri eh, studenti nei processi di apprendimento proprio per la condivisione di contenuti, la collaborazione e la so somministrazione di esercizi con eh, feedback in eh, tempo reale. Si dice che eh, risponda all'idea di eh, essere una flipped classroom che eh, permette a tutti i docenti e studenti di eh, apprendere a distanza tramite video lezioni, spiegazioni, eh, scritte orali e, eh, e eh, molti collegamenti ad applicazioni. Ora andremo a scrivere USCool nella casella di ricerca di uh, Google il primo risultato che uh, è disponibile è quello su cui dobbiamo cliccare. Siamo nell'interfaccia dell'applicazione, bisognerà registrarsi o fare login, e uh, anche gli alunni dovranno registrarsi. Questa uh, piattaforma quindi non uh, crea un, uh, un ambiente, subito un ambiente uh, uh, protetto come uh, può essere quello di uh, Classroom con uh, mail uh, quindi dati dall'amministratore ma uh, chiede anche agli studenti la uh, registrazione tramite i genitori se nel caso di questi studenti siano minorenni. Quindi, per ogni classe, gli alunni, una volta creata la classe, hanno a disposizione un codice di invito che i docenti forniranno alle famiglie attraverso, ad eh, esempio, il registro elettronico o per mail, e, oppure attraverso Whatsapp. Anche questa procedura è, è prevista da West School. Saranno i genitori ad accedere alla piattaforma inserendo oltre al codice della classe un loro indirizzo valido di posta elettronica seguendo poi le istruzioni per l'accesso dei minori alla piattaforma riportate nella, nella, eh, nelle istruzioni che, eh, della eh, piattaforma stessa. Allora, il, per riassumere, il docente fornisce alla famiglia il link di registrazione al proprio corso e il codice della classe. I genitori registrano il proprio figlio con nome e cognome dell'alunno, inserendo un indirizzo uh, mail uh, valido e accettando i termini e le condizioni e la privacy uh, policy di Away School. Il genitore poi riceverà una mail all'indirizzo di posta elettronica inserito con un link per confermare l'iscrizione. A questo indirizzo mail poi le famiglie riceveranno notifiche sulle attività del corso. Tale procedura comunque si effettua una volta sola e quindi è valida anche per l'iscrizione ai corsi Successivi del, degli studenti. Mh, prima di eh, fare registrarsi o di fare login, conviene andare a vedere, infatti, nel bottone eh, scuola in alto nella barra il, le istruzioni, i primi passi con WeSchool. Vedete che in, in, ci sono le istruzioni come iscriversi, il breviario didattico e, e tanto altro. Quindi conviene guardare eh, questo prima di passare al eh, registrati. Naturalmente il, eh, io sono già registrata e quindi faccio login. E mi riporta nella dashboard i miei gruppi. Sono i gruppi che ho creato e quelli a cui mi sono iscritta. Eh, noi creiamo subito un nuovo uh, gruppo, classe, agendo sul più la possibilità di scegliere un nuovo gruppo o usa codice e classe per accedere a un gruppo creo un nuovo gruppo in questo caso metto il nome del gruppo metto classe pinta a 1 diciamo, a 1 la scuola scelgo scuola avrei potuto scegliere lavoro va bene scuola la materia la scelgo nel menu a discesa la nazione Italia va bene e inserisci la città in cui si trova la tua scuola e ti chiede di, uh, il nome della scuola, quindi cliccate il nome della scuola, scegli tra le proposte che vengono fatte, avanti e eh, qui possiamo eh, inserire innanzitutto eh, con scegli file una copertina per il gruppo, ne eh, sceglierò eh, una a caso, ok, apri, ok, mi ha inserito l'immagine che posso eh, poi eh, cercare con più cura, vado avanti e qui mi dice complimenti, hai creato un nuovo gruppo. Questo è il link di invito al tuo nuovo gruppo, come vedete, posso copiarlo, questo link è stato copiato da inviare eh, ad esempio ai genitori. Vai al gruppo, ok, questo è eh, quindi il gruppo, e eh, tutto eh, quello che ora eh, vado a creare per la classe, quindi quinta a uno, sarà contenuto in uh, questa zona. E mi trovo nella wall, nella wall uh, posso postare i messaggi con uh, degli allegati, uh, metterò un messaggio di benvenuto, potrò postare anche... Uh, degli avvisi, siamo benvenute e benvenuti, potrò arricchire questo messaggio come vi dicevo con degli allegati, vado in uh, pubblica, così ho pubblicato le, il messaggio di avvio del pubblico ho a disposizione una board e uh, nella board posso uh, con più nuova la board sono gli argomenti che vado a creare per la classe quindi uh, scelgo nuova metto il titolo della board e metterò parl hopper. Okay. E, e aggiungo un contenuto, adesso lo andrò a scegliere tra i contenuti che mi eh, mette a disposizione. Mi eh, mette a disposizione un, tantissimi contenuti, anche eh, quelli pre presenti in Google Drive. Vedete la pagina web, cerco con Google, YouTube, Vimeo, testi with school, PDF, eccetera, un, sac un sacco proprio di. Eh, eh, eh, mi dà un sacco di possibilità di scelta tra i contenuti per arricchire la board vado, scelgo un video youtube, questo è comodo perché cerco ad esempio in, eh, questo, eh, con la casella potrei incollare anche il link il cerco attraverso quindi la casella di ricerca perché non l'ho cercato prima e vado in cerca e mi fa vedere una serie di uh, contenuti, posso sceglierne uno eh, e aggiungi il contenuto alla, a board. come vedete il, il primo contenuto è stato aggiunto, ok? Posso aggiungere un secondo contenuto, potrebbe essere questo contenuto una spiegazione, metto un editor di testo, qui potrei uh, scrivere una breve presentazione, un qualcosa su, eccetera. Posso formattare il testo, poi inserir, posso inserire anche dei link e uh, vado dopo che ho inserito il, anche il titolo, in questo caso incipit ecco eh, vado a salvare salvo ok poi posso aggiungere un altro contenuto ad esempio eh, mi eh, piacerebbe aggiungere un approfondimento da wikipedia eh, da questo link proprio il link Vado in uh, WeSchool, eh, clicco su pagina uh, web, eh, incollo il link, mi fa vedere l'anteprima, ora vedete che l'ha inserito la pagina web proprio all'interno, faccio allega e ho allegato un altro eh, contenuto, è stato aggiunto al, al tuo eh, gruppo. E quindi uh, questa uh, uh, vedete è molto molto interessante posso aggiungere anche una test with school cercare tra i miei test oppure andare in, uh, <coughs> indietro ok poi uh, posso uh, uh, questa era una bozza carla potter Vedete, era una bozza, eh, mh, ci clicco su, faccio pubblica, ok, è stata pubblicata, mi dice, vado eh, quindi ancora alla classe e vedo eh, i uh, contenuti, posso anche modificare il gruppo il, mh, e posso aggiungere ulteriori uh, contenuti alla, uh, uh, alla classe a questa classe ok ehm, posso eh, eh, poi fare un test eh, oppure un test degli esercizi o delle verifiche facciamo una eh, verifica ok potrei anche importare una verifica eh, quindi più nuovo titolo della verifica mh, sarà mm, epistemologia di Harl Popper. Ok. Non imposti minuti perché eh, per non impostare un limite di tempo aggiungi una uh, domanda ok, Posso, ho una serie di uh, possibilità di uh, domande vero o false risposta breve, risposta aperta scelta multipla, cruciverba, video quiz completa la frase, abbina le coppie abbina le carte, risposta con allegato e facciamo una scelta multipla che è più uh, frequente e um, la, la domanda uh, po potrebbe essere um, uh, cosa fa l'epistemologia di uh, Potter okay. le risposte uh, possibili sono uh, queste, il studia, esempio, prim una prima risposta, le fonti dell'errore e uh, le illusioni della filosofia. Okay. questa no, è una risposta sbagliata quindi va bene facciamo un'altra possibile risposta che elabora il criterio di demarcazione questa è la eh, risposta giusta quindi clicco su giusto Okay. Metto un'altra possibile risposta: Studia i limiti della conoscenza umana e questa. Eh, Eh, che questa è sbagliata posso aggiungere un'altra risposta oppure salvare dopo che ho eh, salvato posso aggiungere un'altra domanda e eh, altre domande ancora scegliendo eh, tra le eh, tipologie eh, che sono eh, di, eh, disponibili <coughs> pubblica mi chiede se sono sicuro di pubblicarla potrei anche lasciarla in bozza e, pu e pubblicarla successivamente confermo quindi è stata salvata e ha pubblicato la verifica ho un registro ma eh, nel registro non è presente ancora nulla non ho gli alunni non ci sono studenti eh, ho eh, comunque gli esercizi le verifichi in classe download. Ok, andiamo di nuovo nella classe mm. e eh, da qui, e poi ho un nuovo utente, posso aggiungere eh, un docente o uno studente. Ho quindi eh, il, un codice della classe invierò ad esempio ai genitori insieme al link di invito che è questo che copio posso mandarlo ai genitori quali come vi dicevo prima si iscriveranno il proprio figlio con la propria mail il eh, partecipanti qui avrò tutti i partecipanti una volta che hanno eh, partecipato poi vedete lo studente potrà inserire qui se agli alunni fossero eh, maggiorenni le mail eh, degli studenti da invitare con eh, invita chiudo eh, e ehm, quindi questa è la nella mod nel modifica gruppo eh, posso eh, trovare queste informazioni che mi servono eh, sulla classe quindi andiamo ancora nella classe abbiamo a disposizione una web conferencing eh, molto interessante eh, Gizzi, e e ehm, quindi attiva aula virtuale e ci riporta a, a questo agito eh, subito la eh, telecamera è attiva, la disattivo la telecamera e, ehm, e poi ho, vediamo le opzioni eh, qui presenti eh, sui tre puntini alla vostra destra che è eh, eh, Manage Video Quality. Potrei anche decidere di. Eh, Uh, settare diversamente la uh, qualità del video, la lascio Light Definition e uh, poi vado in uh, view uh, full screen, ma adesso non mi interessa vedere il full screen, dopo bene view uh, full screen e poi usciamo con ESC tanto per farlo vedere, poi start uh, live stream che um, è possibile quindi trasmettere in live. Start recording per registrare la uh, web uh, uh, conferencing e eh, renderla disponibile agli uh, studenti, ad esempio malati o assenti. Uh, si può uh, condividere un uh, video uh, YouTube. Se abbiamo la uh, telecamera uh, attivata possiamo la funzione beta del blur eh, my background possiamo buscare il background arriva eh? il background magari per impedire alle persone di vedere che cosa abbiamo dietro potremmo avere disordine oppure insomma alcuni eh, si vergognano delle loro case eh, comunque vedete che eh, comunque il L'immagine propria è alonata, anche l'immagine propria. Eh, disabilito il, il blur e uh, naturalmente mi nascondo e mi disattivo la telecamera. Poi c'è il setting in cui posso andare a, a settare, a uh, tutte le uh, impostazioni della camera, del microfono e dell'audio output faccio ok poi uh, qui um, potrei mutare uh, tutti mh, compreso me con uh, mute everyone e, e poi lo, lo stato del, uh, dello speaker e, uh, e view uh, shock il, mh, volevo dirvi poi cliccando sul toggle eh, title view eh, posso avere se ci fossero altri utenti eh, tutte le immagini del, degli utenti collegati ok mi serve ora andare purtroppo eh, doppio triplo qui andare eh, in queste icone che sono a sinistra per farvi vedere altre cose eh, posso eh, share your screen eh, ma eh, questo lo vediamo tra un attimo volevo dirvi che è possibile alzare la mano eh, per intervenire perché magari il docente ci dia eh, il, eh, la, la parola Attivi la videocamera, questo doppio dipende dal fatto che sto registrando una videoconferenza. Poi ho eh, qui eh, la possibilità di open una chat: esempio, eh, posso mettere un emoticon, e la, eh, se metto una faccina qualsiasi, metto, eh, poi scrivo benvenuti. Quindi la chat ha un ruolo molto importante all'interno di, eh, di questa piattaforma, vedete che compare eh, quindi anche l'emoticon, e poi posso eh, condividere lo schermo, eh, posso condividere lo schermo intero, una finestra dell'applicazione che ho aperto sul computer, ad esempio, se volessi far vedere una powerpoint, apro il powerpoint sotto e, uh, e quindi posso visualizzare il powerpoint e, e, oppure una scheda di chrome, condivide alcuni, vado a condividere alcuni eh, chrome insomma. ecco adesso chiuso, eh, è una piattaforma mh, che ha poi molto semplice ma utile, volevo anche aggiungervi un'altra cosa, quando avete eh, finito di registrare, perché eh, penso che farete lo start recording, dopo penserete come utilizzarlo eh, il, questo start recording, il, il, la registrazione viene trasmessa, eh, viene, viene eh, conservata in Dropbox quindi la ritroverete in Dropbox dovrete avere un Dropbox eh, questo mi sembra di avervi detto tutto sul video eh, conferencing e sui dati essenziali sull'utilizzo della, eh, della classe insisto che forse il punto debole della piattaforma è proprio la registrazione del, degli studenti perché eh, devono passare se minorenni per sicurezza attraverso eh, i genitori, quindi non è una piattaforma che includa dentro di sé eh, tutti e quante gli studenti con un'email della, della scuola, ma è qualcosa che... È, comunque esterno alla scuola anche se abbiamo messo dei punti di riferimento della scuola in cui noi siamo. Mi sembra di avervi detto tutto, vi, do, eh, vi auguro una buona serata, arrivederci.